Salve lettori, quest'oggi vorrei invitarvi a leggere Disperata e felice, scritto da Giulia L. ed edito da Mondadori. Vi starete chiedendo come mai Letizia oggi ci sta proponendo un libro in versione digitale. Io realmente l'avevo acquistato il libro e doveva arrivare il giorno 3, perché l'avevo acquistato tramite la prevendita, quindi ho visto tutti i bonus che erano riservati a coloro che acquistavano la prevendita. Cosa è successo? Amazon mi ha mandato poi giorno 3 un'email dove mi diceva che avrei ricevuto il libro circa il 26 di luglio quindi ho annullato l'acquisto, l'ho acquistato in digitale ed ecco tutto e l'ho letto subito, l'ho letto subito perché ovviamente questo libro è dedicato a coloro che conoscono Giulia cioè alla sua community e che sono curiosi un po' di conoscere invece la parte di Giulia che non emerge dai video che realizza ehm, ecco perché ne parlo, perché io in fondo sono una sua fan, la seguo da diversi da diverso tempo e, e quindi mi piaceva conoscerla un po' meglio infatti aveva acquistato già anche la pre-vendita per avere i primi capitoli leggere gli estratti, poi... Le, vabbè comunque è stata un'ottima idea quella di e renderci partecipi nel corso di queste settimane che anticipavano l'uscita del libro Analizziamo un attimo ora, ritorna la Letizia un po' più critica letteraria Analizziamo il libro e noi cosa sappiamo di questa donna? Sappiamo che è una creatrice di contenuti per il web Che è simpatica, che ha due figli Ma cosa sappiamo realmente del passato di Giulia? Beh, nel libro eh, ci racconta un po' appunto di questo suo passato, eh, ci dice che sognava di diventare, e sogna tuttora, di diventare una cantante ma che era, aveva già tutte le carte in tavola per esserlo a livello europeo infatti ci racconta delle sue serate ci racconta un po' del suo stile di vita ci racconta anche una cosa divertentissima nel senso che dice io non conoscevo la mattina non uscivo mai la mattina perché vivendo facendo le serate vivevo molto la notte e quindi la mattina per me era, <ride> equivaleva a dormire dice da quando i bambini ovviamente mi sveglio alle 7 meno 10 dice i miei bambini hanno il timer sabati, domenica, festivi, natali, pasqua dice tutto, io mi sveglio alle 7 meno 10 ovviamente si contrappone la parte giuliacentrica cioè tutto girava intorno a lei acquistava complet completamente abiti aveva questo stile di vita alla sua vita oggi che ha i bambini questo è tutto anche contornato dalla sua storia d'amore con il padre dei, su dei suoi figli eh, sulla quale io non mi soffermo perché ovviamente anzi posso soltanto ringraziarti per averla condivisa con noi eh, che ti seguiamo eh, perché so che ultimamente anzi qualcuno chiedeva ma come mai i bambini sono sempre con lui solo il sabato quindi già si intuiva e, ed è anche carino come ne parli e una cosa bellissima anche del libro è che parli a te stessa ah se potessi parlare con la Giulia di 5 anni fa eh, l'abbraccerei perché mi, davvero mi fa tenerezza tutti i libri che ho letto per la crescita dei bambini Esatto, allora la chiave di lettura di questo libro, oltre appunto ad essere un libro destinato, come vi ho già detto, alla community, quindi a coloro che vogliono conoscere meglio Giulia, è ehm, il modo col quale è scritto, è davvero colloquiale, è come se si stesse confidando con noi, stiamo prendendo un caffè con Giulia, e ci racconta un po' della sua vita ehm, e noi siamo lì curiosi a leggere, ad ascoltarla ehm, perché ci siamo sempre chiesti: ma cosa c'è dietro una creatrice? Eh, ormai ce ne sono tantissimi che producono video, ma chi seguiamo realmente? Ci chiediamo un po' cosa abbiano vissuto e cosa vivano tutt'oggi nelle loro vite. E attraverso questo libro possiamo un pochino entrare, nel conoscere il passato di Giulia, entrare nella sua vita di oggi e capire un po' quali sono i suoi sogni, conoscere i sogni che ha per il suo domani quindi io ti auguro davvero di realizzare tutto, hai trovato un modo alternativo di comunicare col pubblico che è, è davvero incisivo, arriva, eh, è vero e quindi ti auguro davvero di avere successo e anche di conseguire i tuoi traguardi professionali nella carriera canora. A presto e alla prossima recensione. Un bacio. Ciao Giulia! E oggi mi sento soltanto di dirti che sei stata una donna fortissima, hai raggiunto dei traguardi da sola... Eh, da sempre hai deciso che dovevi procedere per la tua strada da sola e sei arrivata davvero lontano, anzi ti auguro di raggiungere tantissimi altri traguardi eh, ovviamente anche a livello canoro che è il tuo ambito, che ami eh, cos'altro? Sei davvero una brava mamma quindi ti mando un bacio, mando un bacio anche ai tuoi bambini e a presto, un bacio, ciao ciao!